Buongiorno da Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è il quasi che mi frega. Visto che ha avuto molto interesse eh, l'argomento del dipolo per la banda dei 27 MHz degli 11 metri, eh, vediamo un po' di realizzare un'antenna un pochettino più performante, sempre molto molto semplice nella eh, realizzazione, una delta loop. Uh, un po' di teoria, costruzione, e prova. 73 Dunque, sempre utilizzando radio utilitario metterò il link, come al solito, in descrizione selezioniamo la voce Antenne eh, Antenna Delta Loop e abbiamo una schermata molto molto semplice da compilare mi chiede la frequenza di lavoro in MHz indichiamo 27.205 ok e mi vengono rappresentate eh, le dimensioni degli elementi che costituiscono l'antenna quindi sostanzialmente la delta loop è un triangolo equilatero quindi con tre lati uguali geometria di base il lato corrispondente a 3,64 m quindi avremo due lati di 3,64 m il terzo anch'esso complessivamente di 3,64 m però avremo a 2,73 m il punto di alimentazione a dire il vero noi possiamo avere anche l'alimentazione a uno dei vertici e in funzione del punto di alimentazione e del posizionamento dell'antenna ovvero con vertice verso l'alto o vertice verso il basso andremo anche a modificare la polarizzazione dell'antenna la caratteristica della delta loop è che ha un'impedenza caratteristica eh, attorno a circa 100 ohm ora abbiamo una linea di alimentazione, un apparato radio a 50 ohm servirebbe un adattamento di impedenza anzi serve un adattamento di impedenza a meno che non si realizzi una delta loop con un angolo particolarmente stretto e in questo caso l'impedenza è 50 ohm comunque nel caso classico cioè angoli di 60 gradi del triangolo eh, serve un adattamento di impedenza che può essere realizzato o con un eh, 2-1 oppure con uno spezzone di cavo classiale a 75 ohm cioè il classico eh, cavo tv in questo caso per la frequenza in esame della lunghezza di 1,86 m da cui poi partirà il cavo a 50 ohm in collegamento all'apparato radio oppure un connettore che so un PL femmina a cui andremo a connettere il nostro coassiale un RG58 va benissimo per una tratta corta che a sua volta sarà connessa all'apparato radio dunque allora io mi sono portato avanti col lavoro perché è veramente una cosa banale eh, la realizzazione della delta lupo eh, questo spezzone di cavo quassiale bianco a eh, cavo t1 il classico cavo, cavo t ha impedenza 75 ohm ed ha una lunghezza di 1,86 m se non ricordo male comunque poi vi indicherò tutto Eh, per semplicità io ho connesso un PL eh, femmina, eh, materiale di recupero, non eh, si butta via mai niente. All'altro capo del cavo parziale ho un mammoth da cui si dipartono eh, i due elementi, cioè l'elemento eh, che va a costituire il triangolo della tentale del l'elemento vedendo un po' questo groviglio di cavi, okay. ad ogni vertice viene applicata una fascetta, un piccolo anello sul cavo elettrico da cui si, a cui si connette un cordino che andrà a fissare eh, i vertici dell'antenna. Nel dimensionamento dell'antenna, per esperienza, io vi, vi consiglio di prendere a riferimento della lunghezza del lato non tanto questo punto del, dell'estremità dell'anellino a cui si fissa il cordino ma il punto in cui l'anellino si chiude cioè dove viene fissata la fascetta eh, da elettricista di chiusura eh, diciamo che questa parte essendo molto vicina e serrata va a costituire un elemento unico per quanto riguarda il comportamento elettrico dell'antenna quindi eh, il dimensionamento dell'antenna fa riferimento a questo punto e non a questo più estremo sarebbe un errore veramente minimo eh, la delta loop ha una larghezza di banda veramente notevole questa è una delta loop realizzata per la frequenza di 27.205 ma, eh, come vedremo in seguito, si comporta egregiamente anche a 27,5 mm eh, roba da professionisti del DX nella banda dei 12 metri comunque ok, verifichiamo il funzionamento del sistema di adattamento di impedenza abbiamo il nostro cavo quassiale alla cui estremità invece che l'antenna abbiamo un sistema di resistenze con un valore di circa 100 ohm ehm, eh, circa 102 ohm resistenze non induttive e poi sempre con il nostro nano VNA e se qualcosa si vede, spero di sì beh, qualcosina si vede vediamo che l'impedenza è 52.5 ohm alla frequenza di 27200. dunque ok per provare un'antenna sulla banda degli 11 metri eh, bisogna andare dai professionisti degli 11 diamo la parola appunto degli 11 metri a italia radio 2 1 radio 2 1 radio 2 Oh, thanks so very much, Hugo, uh, you are uh, 5x5 in my portable station. I am in the garden with antenna homemade, uh, antenna homemade. Uh, so we try again uh, to discount <clears throat> that my friends, I am 1 Radio 2, personal name Graziano, Graziano from Parma, Italy. What part of England do you are, my friend, back to you. Yes, uh, well, we're, uh, Southeast part of UK uh, 33 km east of the capital city London in the county of Kent that's Kilo Echo November Tango Kent is the county uh, the QTH 33 km east of London copy uh, on okay I understood uh, very good my friends and I want to tell you my, again my personal name is Graciano. Like a golfer, Romeo Alpha, Zulu, India Alpha, November, Oscar, Graciano. Can you tell me your personal name, please? Yeah, register, no problem. Uh, the personal one we sent would be Barn, spelling Bravo Alpha, Romeo, November. Barn is the personal one. Okay, Mr. Barr. My call sign is 1 radio number 2, 1 radio number 2 and my country, Parma, Italy. Okay, Mr. Barna, go ahead. Yeah, no problem, sir. So I just turned my antenna a little round towards Italy. So uh, my signal should be a little better now. Is that a copy, it? Yeah, I do copy. I, I, I want you <coughs> uh, to take... Um, Um, say to you, my antenna is homemade, I am in the garden now, to talking with you in the garden, with antenna homemade, one is a delta loop, okay my friends, one radio 2 portable calling, one radio 2 portable, one radio 2 portable, copy Manchester, yes Manchester, nice and clear, you five by nine, very good copy, I'm in the garden, with a homemade antenna, And I'm working QRP, okay, my friend from Manchester, back to you. Can you knock it? One channel up, one channel up. 10 4. 159, do you copy QRP station? QRP station portable. QRP station portable, give me Roger. 2 hours, that 26th division standing by. 26 Division, a portable station. Portable station, do you copy? I am portable station, do you copy? Copy, copy, my friend. 26, Alpha WTP, 02. Okay, 26 Division, I'm portable. I'm in the garden. QRP station from Italy. I'm from Italy in the garden. QRP station, my friend. 26 Division, back to you. Okay, my friend, 26 Alpha Whiskey, 02, East Coast, United Kingdom. Okay, my friends, what's your personal name? What's your personal name, my friend? Okay, my friend, our place name, uh, Des, uh, Delta Echo Sierra. Des is my name, my friend, back to you. Okay, Mr. Des, my name is Graziano, Graziano, golfer Romeo Alpha, Zulu, India, Alpha, November Oscar. Graziano, I'm living in the province of Parma. Okay, my friend, very good. You're in your yeah, garden, sure. in your yeah, garden. Yeah. <laughs> very good signal for you, my friend. Uh, about a signal 89. Uh, a nice radio 5 yeah. Oh, thank you very much, Das. I'm sorry, I don't have any pen for writing your, your core sign, but I've got a friend of mine. Uh, you are in the video. We make a video now. About UK station, do you copy? QRP station, QRP station, QRP station, QRP station, portable, do you copy? Okay, station, standby. by, stand by. QRP station, the QRP, I see you do have a copy on you. Bella, Can you copy it now, Sam, please? Stand yes, my one. friend, I am in the garden in Italy, in my garden with a portable Portable uh, station just uh, um, in the, my garden. You are five by nine. I am off, outside in my home with my uh, home antenna. Ah, okay. I do Brazano, home Brazano. antenna. You are five by nine. My core sign is yeah, one radio DxA two, one three. radio two, Graziano, Italy. I'm working just with eight whiskey portable. Back to you. Okay, one radio. Sì, non è non è così. Il tuo buon 5-9-7-0, la tua QRP sta sicuramente facendo un fantastico lavoro. La città a è la città di Leeds, Lehmann, Double Echo, Telsis, e Dove è c'è? Inghilterra. Ah, ho yes. il Avanti, hola, hola, Te, te, te escucho, avanti. Ok, sto qui una prova por el norte de españa norte de españa un canal arriba por favor un canal arriba uh, animal station, animal vamos a ver españa si va copiando italia italia te escucha adelante ok pues para el norte de italia si sí, te, te, te voy diciendo que Son IQRP, eh? solamente una potencia de 8 vatios con una antena eh, delta luz, construcción casera eh? de mi amigo Alessandro que está aquí. Eh? Está poco vatios, hombre, tenemos poco vatios. Adelante, okay, la delta Lupe está funcionando de maravilla. Felicitaciones. ¿Cuál es tu nombre? El mío, Álvaro. Mi nombre, Álvaro. Ok, Álvaro, y mi nombre, Graciano. Graciano, y. También a Alessandro está, y mi hermano para aquí. Eh. Ok, Álvaro, eh, 9 más 10 y radio estereofónico muy, muy bien. Y mi indicativo, primero Radio 2, Operatore Graciano. Álvaro, adelante. Y primero Radio 2, Operatore Graciano. Gracias de contacto, muy obligado e te manderei, Alessandro manderei il video eh, tramite posta elettronica. Muchas gracias, hasta la prossima, caro Alvaro, aquí Primo Radio 2, Graziano, saluto, chaito. Uh, 73 es Thank you very much, Paul. Uh, thank you for me, uh, give me answer to my call. Enjoy yourself, uh, 73, God bless you, ciao. Beh, direi che Sì, funziona. Funzio, funziona. In qualche modo funziona. Facciamo il Ma certamente. Eh, ah, più, papà, 05 22 Romero Ciancio, 22 Romero Ciancio, No, lo conosco, questo è Said, gira dal termine. No, va bene, va bene qui. Allora Said, Said, non è morto se si va l'Italia, le tue amiche Graziano Italie. Allo Said, pour Radio 2 Italia, Radio 2 Italia che appello. Non eh, lo difficile che mi sento. Questo sapete dalla Guyana. è oh, un mio amico, solo lo sento sempre. Saide si chiama. Come si chiama? Saide, sì ma nella Guyana francese ci servono anche le prigioni, eh. Ci sono tutto. Sì, sì, grazie Antonio, grazie, grazie mille Antonio. Io parla cavata, per la colleghi mente. Saluti, 5 nono, 5 No, no, no, no, vai così, vai così, facciamo le onese. Uh, ok, uh, a te presto, grazie mille Antonio, un abbraccio, un buon finale di settimana. E grazie mille, eh, demais per la collegamento e a te presto. Primo Romeo Papa Sierra 05, uh, Antonio, provincia di Lecce, 22 Romeo, ciao Leonor 02, ciao Antonio, grazie. Allora Saïd, radio 2, radio 2, radio 2, Saïd, radio 2, Italie t'appelle. Querpi, Querpi Saïd, radio 2, radio 2, in Querpi. Attention Saïd, pour radio 2, radio 2, Italy qui t'appelle Saïd. Allo Saïd, pour Radio 2, Cuerpi, Cuerpi, Cuerpi, Saïd, Radio 2, Radio 2 t'appelles, Saïd, Radio 2, Radio 2, Italie, Cuerpi, Cuerpi, Radio 2, Italie, Saïd. Avanti, Graziano, avanti, tout de bene, Graziano. Ok, très bien, je suis en jardin, <rire> vous, vous êtes <rire> les vidéos, vidéo, donnez-moi le toit indicatif, complètement, le toit indicatif, s'il vous plaît. Sì, sì Graziano, salute a chi 22, l'amico, chiede 1 0 102. Eh. A signale a chi è stato 5, 5 hein, Graziano, 5-5, tutto bene Graziano? Sì, très bene, tutto bene Saïd, eh? la tua nazionalità per lo video, s'il vous plaît, donnez-moi la tua nazionalità per lo video, per lo video, Saïd, avance! Saïd, mi dite che sei della Guyana? Saïd, Saïd, donne moi la tua nazionalità Saïd, per lo video. La tua nazionalità, Saïd. Hey, si, Graziano, salute. 22, nomeio Charlie 102, Saïd, Guyana francese Primo Radio 2, Italia, <laughs> Graziano. a 5355, <laughs> eh, ok? Salute, Graziano, buon finale di settimana, un abbraccio, grazie. Très joli, c'est content, je suis très joli. Au revoir à la prochaine fois, bientôt. Ça va être très... Ciao, ciao, graciano, un <rire> On va voir les vidéos et on va commentaire ici dans le site, ici, au groupe de Dire que Ok, merci. Uh, merci, graciano. Ciao, un abraço. Merci.